In questo video eh, approfondiremo come può avvenire la lettura e la scrittura di un file di testo. Parliamo di file di testo indicando, lo vedete qua in questa cartella, dei file, eh, due tipi di file, un file semplicissimo, un txt in cui qui ho inserito tante righe record prima, seconda, terza, quarta, quinta per esempio e file di tipo quelli che vengono chiamati csv, cioè comma separated eh, values, valori separati da virgole. Non necessariamente sono virgole, possono essere anche degli altri caratteri, però sono, si tratta di file tipo questo, in cui ci sono tante righe in cui eh, ci, si trovano dei, delle informazioni, Simili. Per esempio qui abbiamo il nome, virgola, il cognome, l'età di uno studente e tutte le righe hanno la stessa struttura. Per identificare il nome o il cognome o l'età bisogna semplicemente andare a, a eh, estrapolare l'informazione che è compresa tra due, due virgole o due caratteri, io, io avrei potuto mettere dei dollari dei punte virgole e così via questa estensione appunto, abbiamo detto CSV questi file li ho messi dentro ho creato una, un progetto C Sharp dentro il progetto, vedete qui c'è la soluzione nella cartella ho creato una cartellina file in cui ho messo questi due file quindi il path eh, assoluto per raggiungere i file è questo qua allora, ho creato quindi un. un po' più grande. Ecco, un, eh, aspettate, che, un, una stringa, una variabile tipo stringa che contiene esattamente il patto assoluto del primo, numeri.txt. Allora, quello che mi interessa adesso è andare a leggere il contenuto di quel, eh, di quel file. Allora, per far questo. Eh, bisogna utilizzare quello che viene chiamato uno stream reader. Possiamo immaginarlo come una specie di tubo che collega la variabile in cui via via leggerò ogni riga del file al file stesso. Ok? Quindi si dichiara lo stream reader, reader e ehm, per esempio possiamo chiamarlo file testo. E allora, qui mi viene richiesto di utilizzare una direttiva using system.input-output. Eccola qua. Ok, quindi qui noi abbiamo dichiarato il nome del file e questo... Collegamento, questo flusso per la lettura perché è uno stream reader allora a questo punto dobbiamo collegare il nostro file allo stream reader quindi da un lato come se fosse un tubo da un lato lo colleghiamo al file e per far questo si fa allora abbiamo detto file testo creiamo un nuovo Stream Reader, cioè un nuovo flusso di lettura collegato a che cosa? Al nome del file. ok, Quindi da un lato l'abbiamo collegato, questo, questo flusso, questo tubo l'abbiamo collegato al nome del file. Eh, a questo punto noi continueremo a leggere il file di testo. Quindi leggeremo via via con questo file, testo, questo flusso di dati, gli diremo, voglio leggere una linea, read line. Ok. Il risultato di questo file di testo è una stringa che corrisponde a una via via, a una riga del file. Allora, non è proprio così semplice, perché? Perché il sistema dice, eh, tu vuoi creare questo flusso di dati per la, eh, utilizzabili per la lettura, però cosa succede se il file non esiste oppure se non è leggibile? Bisogna in qualche modo gestire questa eccezione, cioè questo, caso, questo errore. Allora, per far gestire l'errore è richiesto che voi diciate al sistema, tu prova ad aprire questo File, questo flusso di dati, questo stream reader. Ok? Se ci riesci, benissimo. Quindi tu, in caso positivo, qui metteremo tutta la lettura del file. Ma se per caso non ci riesci, perché per esempio io ho sbagliato qualcosa nella, nella scrittura qui del, del path, dimmelo. Cioè catch, rileva, prendi, l'eccezione. Qui potete mettere vari tipi di eccezione. Quella più classica, che io metterei sempre, è file not found, cioè ho sbagliato qualcosa, file not found exception, quindi se per caso tu non ci riesci, non riesci a, aprire questo, a, a creare questo stream reader, perché non trovi il file, dimmelo. E quindi, per esempio, potrei dire console.com, lo mettiamo lo mandiamo sullo standard error eh, punto write line e gli diciamo ad esempio file il file abbiamo chiamato nome file nome file ops, non trovato Okay. ma ci possono essere anche degli altri motivi per cui io non riesco a aprire questo flusso di dati e qui online trovate tutta la documentazione ad esempio potrebbe essere un generico IO exception input out exception questa qua per esempio il file non è accessibile in lettura in, qu in questo caso potrei mettere errore eh, apertura file Ok, poi se servono delle altre, se, se per il tipo di applicazione servissero delle altre eccezioni, la gestite. Quindi qui cosa abbiamo detto? Abbiamo detto tu prova ad aprirmi questo, eh, questo flusso di lettura. Se non ci riesci, dimmelo, mm? poi noi proveremo a simulare un errore. Se ci riesci, fammi a leggere, e qui dobbiamo fare la read line tutte le righe del file. Quante sono le righe? Non lo so. Quindi qui dovremo fare un ciclo che va avanti fino a che non raggiungiamo la fine del file. Quindi while, fin tanto che non abbiamo raggiunto la fine del file, quindi not file testo punto end of stream, cioè la fine di tutto quello che c'è dentro il file, tu continua a leggere. Ok, siamo qua, quindi fai mi pure la file testo punto eh, Possiamo ad esempio pensare di, di visualizzarlo, console punto read eh, mettiamo, ho letto, file testo, anzi... Eh... Lettura, due punti file testo punto readline mm? ok questo ciclo viene eseguito cioè questa readline viene eseguita fino a che non si raggiunge l'end of stream, cioè fino alla fine del file quando ho finito il file lo chiudo, quindi faccio file testo punto close voilà perciò abbiamo detto che si crea questo stream reader e lo si collega al nome del file. Poi si fa un ciclo di lettura, quindi una read line, da questo stream reader fino a quando non si raggiunge la fine del file. Una volta raggiunta la fine del file, lo si chiude. Ma andiamo in esecuzione, vediamo cosa succede. lettura prima seconda terza quarta quinta ha letto tutto se per caso io avessi sbagliato per esempio avessi scritto numeri 1 vediamo cosa sarebbe successo file papapapa numero 1 non trovato cioè lui ha provato ad aprirlo non l'ha trovato e mi ha detto la catch è andata a eh, file not found exception ha rilevato questa eccezione e quindi mi è stata data l'informazione che avevo scritto qua. Perfetto. Eh, la readline legge delle stringhe. Cosa succede se l'ho chiamato numeri? Eh, se, se ci fossero stati dei numeri in questo, in questo file? Vediamo un po'. Per esempio, se io qui avessi avuto 12, 34, 5, 4, 5, 4, 3, 2, 3, 4, eh, 19 e 20. Mm? Allora, a questo punto, eh, perché c'erano dei numeri, perché io, perché, io eh, perché mi interessava, invece che leggere delle stringhe, magari dei numeri su cui poi volevo fare dei, dei conti. Quindi bisogna trasformare questa stringa che viene letta dallo stream reader in un numero. Quindi, per esempio, int numero. E come si fa a trasformare una stringa in un numero? C'è l'int.parse. Okay. Quindi cosa fa? È uguale a Prima. La read line, la read, fa la readline, fa il testo punto line, restituisce una stringa, la stringa viene trasformata in un intero e poi viene visualizzata. Okay? Quindi qui stavolta fa un po', è uguale, scri, sarà uguale a prima, vediamo un po', 1234, ma io avrei potuto per esempio dire, che ne so, faccio qualcosa su questo numero, non so, adesso lo incremento per dire e a questo punto vedete che invece 19.20, 20.21. Ok. Benissimo. Quindi che cosa abbiamo visto in questo video? Come si apre un file di testo. Ripetiamo le fasi. Prima fase, bisogna creare un nuovo stream reader. 1. Quindi creo 1 stream. Reader. ci provo almeno poi faccio un ciclo ciclo quindi due ciclo eseguito fino a fine file per tutte le righe del file che cosa fa leggo una riga leggo una riga e vado avanti, leggo, leggo, quindi faccio sto ciclo while, quando ho raggiunto l'end of stream, operazione numero 4, chiudo il file, chiudo il file, perfetto, nel prossimo video vedremo come si fa a scrivere su un file di testo.